come sempre politicamente scorretto, azzecca in pieno il tema, quest'anno il tema della corruzione, credo che lo stesso Papa Francesco abbia fatto, tirato la volata all'evento di, di quest'anno, il tema è assolutamente attuale, centrale, eh, purtroppo dovremmo dire, per nella storia del nostro paese, non passa giorno in cui non scopriamo nuovi fatti di corruzione, ahimè purtroppo a livello anche politico non si riesce ad approvare delle norme che siano adeguate a combattere il fenomeno, eh, alcune volte sembra che non lo si voglia fare, purtroppo eh, si sminuisce anche quello che viene accertato. E quindi davvero più ne parliamo e meglio è come sempre poi politicamente scorretto dimostrare di saperlo anche raccontare perché poi bisogna anche sapere raccontare eh, per non essere poi eh, come sempre soltanto tra pochi intimi le solite persone, la solita compagnia di giro che si racconta le cose addosso e invece strumento di divulgazione di conoscenza, questo così è nato politicamente scorretto e continua a esserlo e non invecchia mai.